Grazie a Emilio Quadrelli eh, che ci sta sentendo in collegamento e grazie anche a FX, che è un compagno di Parigi, che è anche lui in collegamento quest'oggi. Siamo giunti e giunte alla seconda metà del festival Altri mondi Altri Modi e niente, volevamo giusto rubare due parole inizialmente per raccontare un po' la genesi eh, di questo festival che nasce un po' dalla necessità di eh, trovare degli spazi di, di confronto e riuscire in qualche modo a confrontarsi eh, davanti a un presente che mostra un livello di complessità particolarmente eh, alto in, questo, in questa fase e quindi in questo senso abbiamo pensato di organizzare questi due weekend proprio per riuscire a affrontare con delle lenti adeguate il presente e costruirci anche gli strumenti per in qualche modo poter incidere in una direzione che è quella che insomma, chi si pone un po' l'obiettivo di lottare oggi sicuramente non è semplice ma pensiamo che appunto luoghi come il centro sociale a Scatasuna, e altri luoghi che in questo senso si pongono l'obiettivo di essere eh, luoghi di aggregazione, spazi di socialità ma anche di confronto e crescita debbano anche essere attraversati da eventi come, come questo. Inoltre eh, questo festival si è organizzato in un momento anche eh, come dire, di un ulteriore attacco da parte della controparte nei nostri confronti a seguito della perquisizione del centro sociale eh, che ha visto poi il sequestro dell'impianto e la posizione dei sigilli eh, al bar eh, proprio per insomma, andare ancora nella direzione di eh, chiudere eh, gli unici spazi che in qualche modo vogliono provare a offrire qualcosa di diverso e un'alternativa che sia al di fuori dalle logiche del profitto e del consumo e eh, in questo senso questo attacco lo leggiamo anche inserito all'interno di un quadro più ampio di attacco della controparte nei nostri confronti, nei confronti di chi lotta eh, in questa città e non solo, eh, e infatti appunto come saprete eh, c'è un processo in corso che è un processo per associazione a delinquere che vede compagni e compagne del centro sociale che fanno parte anche del movimento Notav eh, appunto accusati eh, di, di questo reato per il semplice fatto di aver partecipato e portato avanti appunto le lotte in questa città in Val Susa. Quindi niente questo per fare un po' di eh, così introduzione rispetto al motivo per cui siamo qui e quest'oggi appunto avremo questo dibattito dedicato eh, alla Francia partiremo con eh, un'analisi un po' di quello che è il libro di Attanasio Rosso Banlieu. Per poi collegarci anche a quanto sta succedendo in questi giorni in Francia rispetto ai movimenti eh, in, in Francia appunto. E su questo lascio la parola a Vincenzo per, per introdurre appunto Attanasio. Sì, intanto ciao a tutti e tutte. Ehm, dunque, il libro di Attanasio è un libro consistente che ha un evidentemente un grande lavoro dietro, comunque una ricerca eh, etnografica partecipata dentro i processi e che va un po' eh, a inchiestare eh, una serie di militanti eh, della banlieue, che è una categoria che eh, insomma, come dire, un po' sparisce nella narrazione delle banlieue già di per sé, questa del militante, che è una categoria che eh, probabilmente insomma, appartiene più ad un'idea, eh, ripropone invece eh, un discorso dove al centro eh, vi è in qualche modo eh, l'analisi di quelle che sono di fatto le pulsioni, le tensioni che eh, stanno dietro eh, le rivolte della Ballieu e quali sono anche ehm, le eh, caratteristiche dell'organizzazione che ehm, chi partecipa eh, a questi processi eh, si dà? Nel senso che poi appunto alcune delle narrazioni che vengono fatte sulle periferie sono eh, sempre quelle di moti di rabbia senza capo né coda. Quelle di eh, appunto il riot narrato nella sua uh, specifica declinazione no? di spaccare tutto, di un'appropriazione, di una violenza senza senso e senza nome. Ecco. Invece è molto interessante e per certi versi, è molto uh, stimolante anche provare a leggere uh, nella chiave in cui, fa Tanasio, uh, in cui lo fa Atanasio questi conflitti, non anticipo nulla. Ecco, L'altro aspetto ehm, per cui il libro eh, è particolarmente significativo è che un po' eh, pone in dialogo queste due categorie eh, che tra le altre oggi eh, insomma, dominano anche il dibattito eh, tra compagnie e compagne, eh, quale quello eh, di razza e di classe in una maniera differente rispetto uh, a tutta una serie di um, altre uh, letture, mettiamola così, nel senso che uh, nel libro di Atanasio, uh, anche qui provo a non anticipare troppo, però uh, la, la, la razza in qualche modo emerge come... Uh, fattore sicuramente di inclusione differenziale ma eh, alla cui origine sta possiamo dire un discorso di classe eh, cerco di non, non andare troppo a fondo eh, così insomma ti lascio un po' la parola dunque eh, appunto un libro che mm, propone una serie di, di spunti interessanti, ti chiederei eh, intanto di eh, insomma, dirci sia perché hai scelto di scrivere questo libro, perché comunque è una, una scelta importante, e in secondo luogo come l'hai impostato e eh, qual è stato come dire, il risultato di questa tua ricerca etnografica. Allora, grazie innanzitutto per la presentazione e grazie anche dell'invito perché per me la Scatasuna è un posto importante nella, nel mio percorso, quindi non è, eh, è un momento particolare essere qua per me. Allora, per andare subito al libro, eh, dico un po' com'è nata la ricerca, nel senso che questa originariamente era una ricerca... Di... Oh, ci sono? Sì. Era una di dottorato che si ok allora questa nasceva come una ricerca di dottorato che poi si è concluso come un lavoro indipendente quindi questo fa già una certa differenza eh, io sono arrivato a Parigi eh, nell'ambito di un dottorato con l'Università di Losanna e l'idea era quella un po' di andare a cercare le motivazioni che stavano dietro alle rivolte che c'erano state nel 2005 e nel 2007 eh, e dopo un primo momento in cui ho cercato un contatto con la banlieue attraverso quelli che erano i movimenti, in particolare quelli anarchici di Parigi, eh, ad un certo punto ho deciso semplicemente di andare a vivere in banlieue perché mi sembrava il modo migliore, migliore per, per entrare in contatto con, con i giovani, ma anche con, con la popolazione che si, si muove nelle periferie. Per allora, per quanto riguarda eh, la parte etnografica, dire, dire, eh, eh, eh, eh, io penso, penso che l'asta un po' il che centro della stessa questione, stessa perché se, se questo libro ha avuto una certa il suo piccolo, io penso che innanzitutto da come viene raccontato tutto il discorso della metodologia, perché io sono arrivato in barriere, ho fatto un anno e mezzo di vita in periferia, prima che ci si muò e poi l'ho messo qua. Una prima parte di richiesta che era fondamentalmente quasi nascosta, perché io sono entrato in contatto con i ragazzini che arrivavano nella periferia che non erano, erano probabilmente dei militanti, militanti politici, molti di loro, loro sono stati i protagonisti delle rivolte. Poi c'è stato un periodo che ho si sottolinea, ma era però a, a, tutti a tutti gli, gli effetti gli militanti, militanti di Bagnia, con... che tra le altre cose conduceva anche una ricerca. Ecco, allora io d'accordo con i militanti e le militanti della periferia ho deciso di, di riprendere in mano tutto il discorso della con ricerca di Alquati, e quindi diciamo c'è stato uno scambio con i militanti, uno scambio circolare che secondo me quello ha consentito di far uscire fuori alcune tematiche che generalmente non vengono prese in considerazione e soprattutto di capovolgere alcuni luoghi comuni sulla periferia ma anche secondo me sulla fase politica che si vive negli ultimi 10-15 anni. Ecco quindi innanzitutto c'è un discorso di metodo quindi l'idea di andare a vivere in banlieue e di allontanarsi anche da quello che era il mondo della piccola Parigi perché già quando andrebbe aperta una parentesi forse in un, tra compagni e compagne non è necessario sottolinearlo ma in altri ambiti forse sì nel senso che, eh, che andare a vivere in banlieue condividere la vita dei militanti e degli abitanti significa anche ad un certo punto nutrire un certo odio per tutto quello che sta fuori dalla banlieue quindi il mondo legittimo dei bianchi io facevo una cotutela con l'Università di Parigiotto ad un certo punto ho deciso di non frequentare più eh, Parigiotto, non ho praticamente più messo piede in città eh, e quindi ho deciso di vivere nella periferia e di condividere il vissuto quotidiano degli abitanti e il vissuto militante dei collettivi politici. Ecco, è per arrivare subito diciamo al nocciolo della questione, le due cose che Forse tre principali che io ho visto nella banlieue e che sono uscite fuori dal, dall'attività politica e anche dallo scambio con i militanti e le militanti è stato in primo luogo il fatto che io mi sono trovato di fronte a delle banlieue che da un lato erano completamente abbandonate a loro stesse da quelli che erano le organizzazioni politiche cittadine e questo lo dicevano tanti e tanti militanti, in particolare come dire, tutta quelle tutta quella quota di militanti e militanti che avevano origini italiane perché era pieno di italiani di seconda e di terza generazione e alcuni avevano anche dei contatti in Italia e mettevano molto in evidenza la differenza che c'era fra l'Italia e la Francia su questo quindi su un intervento militante che in Italia era sicuramente ancora oggi penso io molto più presente dall'altro lato però c'era tutto il discorso che la periferia parigina coltivava al suo interno un potenziale politico che era immenso era immenso nel senso che, che la capacità di riflessione, la capacità di critica al sistema era esteso. Allora una delle prime conclusioni che sono uscite fuori dal lavoro è stato proprio questo discorso della capacità di, di proporre un pensiero politico dentro la banlieue. L'idea mia, è quello che ho visto io secondo la mia interpretazione, è che Dentro le, dentro le periferie parigine c'era un'estesa classe sociale che era munita di tutti gli strumenti che, che, la, come dire, che, la, che la facevano facilmente diventare una classe in sé, ossia una classe munita di tutti quegli strumenti in, che le consentivano di interpretare eh, come dire, il loro ruolo nel mondo, il loro ruolo di sottomessi e chi fossero gli artefici di questa sottomissione, quello che era il passaggio politico che i militanti e le militanti di Banlio Organizzate cercavano di fare, secondo quella che era la mia visione, era il tentativo di, di accompagnare questa coscienza in sé, con una coscienza per sé, quindi con una coscienza politica, ossia instillare, in particolare nei giovani, l'idea che loro vivevano una situazione complicata, Erano anche, eh, avevano anche chiaro chi fossero responsabili della loro condizione, ma gli mancava l'idea di una progettualità politica, l'idea che attraverso l'organizzazione e il lavoro politico quotidiano potessero sovvertire questo stato di cose. Quindi c'era una classe estesissima in banlieue, una classe che, che era deputata ai lavori più sfigati eccetera eccetera e dall'altro lato c'erano delle organizzazioni politiche che tentavano di trasformare questa rabbia in conflitto politico organizzato ecco questo era il discorso che stava a monte e questo discorso qua richiamava tutto il discorso della solidarietà perché le conclusioni alle quali io sono arrivato insieme alle militanti e ai militanti era l'idea che nella banlieue ancora eh, che la Baglio ancora riusciva a proporre conflitto grazie ai legami di solidarietà che c'erano tra la popolazione tra i giovani e tra la popolazione e le organizzazioni politiche e questo era un passaggio secondo me fondamentale perché la capacità di avere una coscienza di classe era indissolubilmente legata a questo ai rapporti di solidarietà che c'erano e che venivano da un sacco di contesti, venivano appunto dal, dai problemi del lavoro, dai problemi della scuola, anche da un fattore etnico in alcuni casi, eh, e venivano dalla memoria delle lotte che venivano trasmesse in continuazione. Ecco, per fare un esempio su questo, in, che mi è venuto proprio adesso in mente, io molti anni fa avevo fatto delle interviste al centro sociale Ascatasuna, che poi erano diventate un libro, eh, e diciamo tra molte militanti e militanti che erano critiche verso il percorso dell'autonomia una delle questioni che usciva sempre fuori era che io avevo parlato di lotta di classe dentro questo posto senza mai citare gli operai, non avevo mai citato la Fiat nel libro, ecco, e il nocciolo stava proprio in quello, perché io quando sono stato qua nel 2004-2005 eh, pensavo che quel nocciolo di compagni e di compagni che si organizzavano qui dentro esistevano perché c'era stata la Fiat, non c'era bisogno di nominarlo, era la trasmissione delle lotte, la trasmissione del sapere delle lotte e della solidarietà, eh, e su questo poi io nel libro ho cercato anche, diciamo, di, per quando mi era possibile, di criticare tutta quella retorica un po' legata al postcolonialismo, al postculturalismo, sia perché innanzitutto erano i militanti che si definivano dei proletari prima che dei, eh, che dei non integrati, perché poi questa era tutta gente che era nata in Francia, aveva fatto le scuole in Francia, non, non esiste un problema di razzismo conclamato, fuori dalle istituzioni in Francia, come magari può essere qua, cioè là in banlieue non trovi uno che ti dice negro di merda, mai, perché l'80% sono neri, ecco, non, non esiste questo discorso qua, esisteva un discorso di classe e allora a me mi è interessato anche sottolineare questo fatto, anche perché io venivo dalle retoriche, da, da un contesto italiano dove tutto questo discorso legato al postcolonialismo, al postculturalismo, in alcune sue declinazioni ovviamente, Secondo me era criticabile per alcuni aspetti e secondo il mio punto di vista aveva anche prodotto qualche danno dentro i movimenti italiani. Quindi questa cosa è una cosa che io ho messo in risalto, ma sempre a partire dall'idea che erano i militanti e le militanti che sottolineavano questo. Poi se c'è un altro punto che posso sottolineare, che penso sia importante per il dibattito, è il discorso della della capacità dei movimenti di Banlieue di creare organizzazioni locali quindi tutto il discorso della capacità di lavorare sul territorio perché il movimento di Banlieue non era un movimento si aveva degli appuntamenti e dei momenti di incontro nazionali ma quello che la caratterizzava era la capacità di intervenire sul territorio ecco la casa... e poi <ride> Allora, intanto grazie Atanasio per questa prima parte, io passerei un attimo la palla a Emilio, intanto ci senti? Emilio? No, non so se ci sente in realtà. Sì, mi pare di sì. Sì, sì, è acceso. Eh, non so se... Pro prova a scrivergli in chat. Magari. Emilio, ci senti? Vabbè, eh, non so, intanto mentre cerchiamo di capire, eh, ma non so se in realtà ci vede dalla telecamera, no? Non che... No, forse no. Sì, va bene. E allora, intanto vabbè, eh, ti faccio una prima domanda, Atanasio, poi. Eh, sì. Poi, insomma, magari iniziamo anche a sentire effects. È molto interessante, mi pare, come dire, questo aspetto che tu sottolinei, rispetto anche a una lettura della Ballier come uno spazio marginale anche dal punto di vista della della catena produttiva che è una lettura generalizzata no? che viene fatta uh, di luoghi dove uh, abbandonati, dove non succede niente dove uh, il dato principale è quello lì, dell'inattività no? invece tu giustamente lo accennavi anche prima uh, comunque c'è uh, un fraintendimento abbastanza grosso no? eh, che poi se, se vogliamo usare delle vecchie categorie no? la questione eh, di mh, categorizzare la banlieue come un luogo sottoproletario eh, o mh, cose del genere no? eh, quindi non lo so se, se intanto vuoi eh, un po' anche raccontarci no, eh, a livello dell'inchiesta che hai fatto invece che impressione hai avuto su questo tema qui perché è abbastanza importante rispetto anche a delle narrazioni che vengono fatte qui da noi, no? sulle periferie dove eh, sembra sempre ehm, che il rapporto tra eh, la, la città produttiva, la periferia, eh, luoghi non immediatamente inseriti in quelle che sono le reti di valorizzazione del capitale diciamo più eh, più importanti vengono considerate esterne per alcuni versi anche il discorso sulla logistica mi viene da dire eh, in qualche modo ci ha portato al, a considerare il fatto che non è per forza il tessuto metropolitano le grandi metropoli di per sé il luogo dove quindi nulla ti lascerei la palla su questo e poi magari riproviamo con Emilio. Grazie. Allora, quando io prima accennavo a tutto il discorso di un, di un proletariato in banlieue che si riconosce attraverso i legami di solidarietà, eh, intendevo anche riferirmi alle trasformazioni del mondo del, del lavoro che avevano, eh, che strangolavano le, le periferie parigine in quel momento là, perché una delle retoriche che c'era quando io sono arrivato a Parigi era il fatto che le periferie fossero il luogo dell proletariato, dell'abbandono, quindi di, di una classe sociale che, che non aveva riferimenti eh, legati al lavoro, all'anziana classe operaia o a nuove tipologie di lavoro. Ecco, questa era una cosa che io non ho visto perché in banlieue erano, in le banlieue erano i luoghi, del lavoro per eccellenza, innanzitutto quindi c'è questo primo discorso qua, del fatto che tutte le persone lavoravano in banlieue, anche i ragazzini, i protagonisti delle rivolte che avevano 15-16 anni, se non lavoravano loro, avevano i genitori che lavoravano, un fratello in disoccupazione, una sorella che lavorava ad ore da qualche parte, ecco, quindi eh, le banlieue erano l'esemplificazione della forza lavoro, della, della contemporaneità e su ehm, e da questo punto di vista io penso che non, che non fosse un caso che i due cicli di rivolta più forti che ci siano stati negli ultimi 15 anni nelle periferie siano state il primo subito prima della, della crisi del 2007 e il secondo a cavallo della crisi, perché secondo la mia ipotesi le trasformazioni del lavoro che stavano per entrare in gioco con la, crisi, con la crisi del capitalismo, erano delle trasformazioni del lavoro in senso peggiorative che poi negli ultimi anni l'abbiamo un po' visto dappertutto sulla nostra pelle, anche mi viene da dire. Eh, e da questo punto di vista io ho pensato che le periferie parigine mh, rappresentassero una sorta di test per il potere, mh, detto genericamente, un test sulle nuove forme di lavoro, quindi una precarizzazione del lavoro, una parcializzazione del lavoro ancora più esasperata, eccetera, eccetera, Fossero un test quindi rispetto a queste nuove forme di lavoro, ma le perif periferie parigine rappresentavano anche un test sui nuovi modelli di controllo sociale, a partire dall'idea che, che le banlieue fossero esemplificatrici in questo senso di, eh, della contemporaneità, sia rispetto alle forme di lavoro, perché nelle, nella periferia esiste un esteso proletariato, sia rispetto alle forme di controllo, perché... La periferia parigina eh, rappresentava anche un modello di conflitto sociale molto importante dal dopoguerra in Europa. Quindi testare le nuove forme di lavoro significava sia testare la possibilità di, di creare produzione e plus valore con, le, eh, con i nuovi meccanismi del lavoro, sia... Testare La capacità di controllare una classe proletaria irrequieta che sarebbe diventata sempre più irrequieta a causa del peggioramento del contesto lavorativo. Quindi, io da questo punto di vista sono arrivato in banlieue con l'idea di sviluppare un po' il concetto di l'umpen proletariato. Ma poi alla fine della ricerca invece ho un po' capovolto questa idea: nel senso che le banlieue non sono i luoghi dell'umpen proletariato, cioè di, di quelle che Marx definiva quelle, quei residui di epoca. Storiche che non servono a niente in un momento di trasformazione, che anzi tendono tendenzialmente ad essere anche come dire filopadronali, non erano il lumpenproletariato, ma era una classe sociale emergente legata alle trasformazioni del lavoro, e da questo punto di vista, gli obiettivi che le rivolte avevano preso di mira erano molto sintomatiche perché. Eh, nelle banlieue a nord-est di Parigi sono andate a fuoco, secondo i dati questi di, di Alain Berthoc, che è uno di quelli che studiava un po' da un punto di vista tra virgolette progressista la questione banlieue, sono andate a fuoco 1316 agenzie interinali e sono andate a fuoco tutte le, le aziende e le fabbriche che erano installate in banlieue grazie agli sgravi fiscali del governo, che quindi queste fabbriche arrivavano in periferia, non pagavano tasse perché teoricamente creavano posti di lavoro e riabilitavano la periferia, solo che poi non avevano l'obbligo di assumere gli abitanti delle periferie. E quindi quelle sono state una delle... Eh, sono state una delle... come dire delle situazioni prese di mira dai banlieus quindi anche all'interno delle rivolte tutto quello che era stata presa di mira richiamava da un lato il mondo del lavoro e dall'altro richiamava tutte quelle istituzioni che non si occupavano della Banlieue, ma non da un punto di vista paternalistico ma nel senso che il volto dello Stato in banlieue era esclusivamente la repressione e nel periodo che io ho vissuto lì diciamo come dire che la repressione era pesantissima ma non rispetto al conflitto sociale, perché rispetto al conflitto sociale anche dentro le periferie era una repressione pesante come un po' dappertutto. Era il controllo quotidiano, il controllo in ogni momento della vita quotidiana, in ogni cosa che tu potevi fare, c'era un controllo che era di tipo poliziesco e poi c'erano tutte queste figure di intermediazione, tra, un po' a metà tra, tra sbirri e assistenti sociali che che hanno continuamente presenti in banlieue e non lasciavano la possibilità di respirare. Quindi per concludere io penso che la questione del lavoro c'entra molto dentro le banlieue perché le rivolte sono scoppiate in un momento di trasformazione del mondo del lavoro e anche in un momento di trasformazione dei, dei modelli disciplinari e la banlieue è stata investita in pieno da, questo, da questa ondata, forse prima in Europa ecco. Riusciamo a, a ricollegarci con Emilio. video. Efex, ci senti? Sì, sento bene. Okay, ci senti? Perfetto. Sì, anche noi. Perfetto. E, niente, ci volevamo collegare un po' con anche il tuo contributo, nel senso che finora appunto parlavamo. Uh, di trasformazioni uh, del lavoro e chiaramente parlando di questo e arrivando un po' anche all'attualità di questi giorni, uh, vedendo quello che sta accadendo in Francia rispetto alla riforma delle pensioni, uh, ci sembrava importante appunto provare a fare un po' un, um, un quadro anche di quello che sta uh, accadendo provando diciamo, a partire dal presupposto di quelle che sono state le trasformazioni che hanno interessato la composizione sociale delle banlieue in questi vent'anni, da appunto le rivolte di cui, a cui si faceva riferimento prima e come anche queste trasformazioni si siano eh, intersecate eh, all'interno della composizione e delle pratiche anche di lotta eh, dei movimenti negli ultimi anni recenti eh, passando diciamo anche un po' eh, in analisi quello che è stato il movimento eh, dei gile gialli considerandolo anche un po' un elemento di discontinuità rispetto a eh, quanto è accaduto prima eh, in Francia fino ad arrivare appunto all'oggi con questo movimento contro l'ennesima riforma delle pensioni che eh, sta vedendo comunque eh, una partecipazione davvero importante e soprattutto una messa in atto di una pratica di sciopero metropolitano generalizzato che di fatto sta paralizzando la Francia. Ecco Quindi mh, se puoi magari provare a fare un po' un quadro in questo senso rispetto anche appunto a uh, un punto di vista che sia un'analisi eh, che parta da eh, categorizzare anche chi eh, in qualche modo si muove, i soggetti eh, protagonisti di, di questi movimenti e che di fatto eh, hanno degli elementi in comune e sicuramente uno di questi è il, il rifiuto no, del, delle pressioni dello sfruttamento nel momento in cui si è schiacciati all'interno di eh, una catena di eh, produzione di valore di profitto dalla quale poi di fatto si è perennemente esclusi nel poterne accedere. Ok, allora um, innanzitutto grazie a, a, alla Scatasuna per, per l'invito e per questa, questo intervento molto interessante sulla Francia che mio, a mio avviso meritevano di, di essere ascoltati di più anche in Francia. Quindi Um, Prima di tutto per, per um, capire questa fase di mobilizzazione contro lo, lo, la riforma pensione devo parlare del movimento sociale alla francese che è il, il quadro generale della, della mobilizzazione da più di, di, di vent'anni e l'archetipo eh, del movimento sociale alla francese eh, è, eh, era il movimento del 1995 e si trattava allora di, di, di un movimento contro il plan Juppé quindi era un attacco contro i diritti sociali dei funzionari e già in particolare i diritti alla pensione e uh, quindi cos'è questo movimento sociale La francese A mio avviso è un'alleanza un tra diversi settori economici e diversi eh, sindacati contro una, una riforma neoliberista. Quindi si tratta sempre di non di un attacco, ma di un, con, un contrattacco. Um, questo movimento sociale uh, alla francese con, uh, ha, ha vissuto una, um, una doppia crisi che si è manifestata primo nel, um, nel 2016 ma anche come com l'hai com, com, com, um, com uh, com detto con i gilet uh, con, i, con i gilet jaun, che uh, molti hanno interpretato uh, allora come la, la, la fine definitiva di, di questa forma di, di, di, di mobilizzazione e in primo luogo il, um, il du, 2000, du, 2016 è stato un, un momento di radicalizzazione delle parole d'ordine e delle pratiche ma è stato già il primo movimento sociale a, svol a svolgersi nel quadro politico del macronismo all'epoca eh, Macron eh, era ancora ministro dell'economia e ehm, questo, eh, questo movimento ehm, eh, riguardava le, ordinanz le ordinanze volte a limitare ancora una volta il diritto del lavoro ed, um, e quindi questo movimento era um, di, di, di, di, di a, aveva un'importanza vitale per, in, per i, i sindacati e poiché il diritto del lavoro limitava notevolmente i diritti sindacali e la possibilità di organizzazione e anche di negoziazione. Tuttavia i, i sindacati um, nel, nel, nel 2016 erano divisi su questo progetto, non hanno spinto l'antagonismo oltre le forme estremamente eh, ritualizzate del conflitto sociale Francia, in Francia, uh, quindi la manifestazione del martedì o del giovedì e lo sciopero che... Um, che um, diciamo um, il show, il, la Greffe per cioè senza continuità nei giorni di sciopero. Allora, era la prima crisi di, di questo movimento, di, di questa, questo quadro di, di, di azione tradizionale, e la seconda crisi era uh, quella provocata dai gilets jaunes. E lo scopo dei, dei gilets jaunes, primo, um, era quindi. Um, antifiscale, eh, poiché il, um, il movimento, uh, perché il movimento inizia con il rifiuto dell'aumento del prezzo del, um, della benzina causato da una tassa uh, sul, um, uh, sul carbone, sul CO2. Va notato di, di passaggio che questa um, richiesta pone fondamentalmente la domanda a cui l'ecologia borghese si rifiuta di rispondere, ovvero chi paga per l'aumento delle emissioni di, carbone, di, di, di, di carbonio nel, nel quadro dei mercati eh, del carbonio. E eh, quindi il movimento dei, dei gilet, gilet Jaunes iniziato eh, nel, nel 18. Um, ha um, tra, um, um, tratto solo un numero assai limitato di, di sindacalisti probal, probab, uh, probabilmente a causa di un um, riluttanza tra entrambe le parti anche da, dai sindacati e anche dai gilettoni tuttavia dove, dove c'è stato un, un investimento sig significativo di, di sindacalisti è sul lato dei sindacati, dei sindacati di base Investiti nel movimento sociale del, del, del 18, in uh, particolare dalla periferia di Parigi. Penso, in particolare, all'assemblea dei Gilets Jaunes di Tirangis, nel, nella periferia sud di Parigi, che um, ha riunito gil, uh, Gilets Jaunes e sindacalisti diventati Gilets Jaunes provenienti da settori che ancora oggi sono tra i più combattivi sì, e allora abbiamo anche un'estensione un, un delle lotte dal punto di vista territoriale che riguarda certamente le periferie ma um, um, che nella fase dei gilet jaunes ha riguardato più particolarmente uh, le città medie e le, e le zone rurali che in molti casi sono molto più eh, credo desertificate in Francia che in Italia e quindi la, la forma di, di azione dei, dei Gilets jaunes si svolge, sul, si svolge sulle mh, le, le, le famose rotonde che si trovano ovunque in queste, queste periferie e che eh, erano un simbolo del controllo dei piccoli imprenditori del cemento sul territorio il, um, il movimento dei dei dei Gilets jaunes ha, ha poi visto un'ibridazione alla fine del um, del um, del del um, dell'anno de, de, de, de, de, de che, che, che segue quando um, Macron ha uh, annunciato una riforma delle pensioni e questa riforma non era um, la stessa che, che oggi e, um, era per molti versi, anco, an, ancora peggiore di, di quella attual, attualmente proposta, perché proponeva di passare, dal, dall'attuale sistema che è un sistema di, di solidarietà eh, fondata su, su, sui i, i diritti acquisti eh, nel dopoguerra, nel dopoguerra a, a un sistema pensionistico per capitalizzazione. Eh, e, questo movimento, quindi di questo movimento di, contro, contro la prima uh, riforma pensione di, di Macron, um, ha um, segnato un, un primo passo nella gilegionizzazione um, dello, dello sciopero, di cui indicherò tre caratteristiche. Primo, um, il forte antagonismo con il governo. Eh, secondo la proliferazione di iniziative locali e il ricorso allo sciopero ehm, di, di, di allo, allo, allo sciopero di di, di blocco come l'unica modalità di azione che consentiva da, ehm, che, che permetteva di raggiungere una vittoria e Uh, in un certo senso questa diagnosi uh, di strategia si è, rivel si è rivelata uh, giusta perché di fatto è uno degli unici uh, movimenti di, quest di questi ultimi vent'anni in Francia ad aver, vinto in ad aver vinto e va detto che il movimento aveva più le, car le caratteristiche di un'ebolizione un un uh, militante allora, e c'erano assemblee, operaie o di quartieri in molti, in molti luoghi e un'intensa attività politica caratterizzata da un investi investimento di massa nel movimento e allora vengo a il, al, al movimento attuale e inizio per dire che i movimenti per le pensioni in Francia hanno generalmente una natura piuttosto interclassista, dato la tradizione eh, delle rivendicazioni sindacali, in, in, particol in particolare tra, tra i quadri, tra i dirigenti delle, delle aziende, eh, cioè la difesa delle pensioni e loro rivendicazione eh, di questi dirigenti che lavorano nelle aziende francesi. Da lì, dagli anni 30 del, del secolo scorso Ciò ha dato un, un questo, questo carattere interclassista uh, ha, ha dato un spettacolo piuttosto sorprendente nelle ultime settimane de, de, dove eh, il, um, i resti del corteo di testa de tè, del corteo di testa che, che marciavano proprio davanti alla um, CGC la Confederazione Generale uh, dei Quadri e quindi questa natura interclassista che spiega sia l'immensa popolarità di questo movimento nella popolazione, sia la difficoltà a superare le sue limite in termini di antagonismo. E quindi um, important, è importante capire che non solo nel, nel, 16, nel 2016, dove la questione è stata posta nel modo seguente, la radicalizzazione di un movimento operaio che sta lottando per esercitare il proprio potere. Non siamo nel, questo, nel quadro adesso di un movimento fondam, fondamentalmente operaio, operaio e i sindacati più centristi come la SEDETE sono oggi in, in grado di riunire cortei di massa e um, questo è, un, è in netto contrasto con il movimento di, di con il movimento scorso contro le, le, le, la, la riforma pensione, dove uh, era un vuoto uh, nei cortei sindacali, e quasi tutta la manifestazione era davanti alla manifestazione. Sì. <ride> mm, e, uh, qu quindi, martedì, um, ma martedì di, di questa settimana era um, il um, il, um, il, um, il, il, se, il settimo um, giorno di, di, di, di sciopero e um, è, è stato, uh, uh, è stato pro, proprio un, un, dei, quei, un dei giorni di, di attività militante nei picchetti, nei blocchi Um, abbiamo visto blocchi nei scuoli um, nelle scuole nelle, nelle licei e anche nei, uh, davanti ad, ad aziende ma uh, io penso che questo movimento um, no, sono nei periferie e nelle piccole città che il movimento è, è, è più potente adesso cito ad esempio la, la, la, la città di Moluson nel centro francia dove, dove ad esempio avevo fatto un'inchiesta un durante il movimento scorso e, e questa, questa città è un bastione operaio nel centro della Francia dove l'attività del movimento op operaio del, dei, dei, sì, del movimento operaio tendeva a diminuire negli ultimi anni e martedì abbiamo, abbiamo visto qua 10.000 um, dieci, die, manifestanti um, e per... Per vedere un po' durante la prima giornata di, di sciopero erano um, 6.000 eh, per um, 35.000 abitanti e quindi um, questa attività um, è, è deve, deve essere notata perché um, è un, è un, è un, un salto no, magari non qualitativo ma quantitativo che, che, uh, di, che è importante in, in questa fase e, sono, um, e queste, queste manifestazioni nelle piccole città um, sono quei che hanno portato alla cifra di martedì del, del, del, la, la cifra de, del, del numero di, di, di partecipanti in queste manifestazioni con più di 3 milioni di persone e um, dal punto di vista della, della fase allo, allo livello di, di, di mercato si tratta di un di, di, di, di, di, dovevamo do, eh, legare ehm, questo, questo quadro con ehm, un, un, una fase particolare del, del, del mercato del lavoro ehm, dove eh, c'è un importante tasso di, di emissioni che è legato alla ripresa economica dopo il, il, le, le, le tre lockdown e che permette eh, un, un maggiore potere negoziale da parte del lavoro. Tuttavia la, la, la questione della costruzione dello sciopero non è così ehm, facile e, ehm, e può eh, essere legata a diversi fattori. Innanzitutto, innanzitutto le lotte de, dell'autunno eh, che abbiamo visto in Francia per l'aumento dei salari non hanno riuscito a, a recuperare il ritardo rispetto all'inflazione dei prezzi. E poi c'è stata una perdita di abitudini in molti settori, è un sciopero duro e continuativo. E poi un aspetto strettamente legato alla composizione tecnica del lavoro, è che è quello del telelavoro che permette facilmente di prolungare il lavoro anche in caso di scioperi molto, molto bloccanti, perché prima di arrivare di, di, <coughs> al telelavoro parliamo di, di, della greve à procuration, che significa che abbiamo settori che, che, che fanno una, un, uno, uno sciopero um, duro, e eh, che um, non permette agli altri lavoratori, quindi ad esempio nei, nei trasporti, di eh, andare a lavorare. E, um, ci sono quindi adesso, oggi, nella, ne, ne, de, nel movimento di sciopero attuale, ci sono settori della classe, della classe operaia molto avanzati in termini di obiettivi e di modalità d'azione. Uh, ad esempio nei settori dei rifiuti del, del, e dell'energia, principalmente. E, anche, um, e abbiamo, eh, eh, eh, eh, quindi penso che la, che la questione delle rivendicazioni salariali e in particolare delle, delle rivendicazioni eh, femministe che si traducono in ripercussioni immediate in, in termini di finanziamento della sicurezza sociale perché la, la, la riforma colpa um, col, col, col, col, molto di più le, le, le, le donne loro, loro devono lavorare molto di più con questa riforma che le che le, che le, che, che le uomini e sarà decisiva uh, que sarà, sarà, um, questi saranno decisivi queste remunicazioni per il proseguimento del movimento perché una vittoria politica contro il governo che ritire um, che, che do dove lui ritiene la sua riforma non è assolutamente tollerabile per per molti sindacalisti di base in un periodo in cui il ciclo uh, prezzo profitto mangia i salari e quindi da questa situazione, eh, situazione si deve trarre un, una posta in, in, in, in, in, in un gioco politico molto importante che le federazioni dell'energia hanno compreso molto bene. È necessario spaccare la borghesia sulla questione delle pensioni perché in realtà eh, la borghesia francese è adesso già fratturata. Si tratta di mh, ora di, di mettere un leva eh, in questa, in questa, questa frattura un, an, un anno fa sembrava ovvia da quando il, il MEDEF, la che è la, la, la cofindustria francese, aveva chiesto a Macron di non fare la sua riforma. Ma, Uh, adesso la, la CGT Energy in particolare ha, ha, ha capito che i crediti fiscali da, da, da, dalla parte di Macron e le esenzioni uh, non sono sufficienti dal, dal, punto di vista dei capitali, da, dal loro punto di vista perché uh, accetti, um, sì. eh, non, non, non, non, non accettino di stare dalla parte di Macron a, a tutti i costi, ecco perché Uh, adesso le azioni di taglio del, um, dell'elettricità nei magazzini, nei, uh, di, um, nei warehouse di, di Amazon sono particolarmente interessanti, uh, a mio avviso. Uh, uh, uh, um, sì. E quindi uh, sono un po' troppo lungo, quindi concludo dicendo che um, probabilmente non dovremo, se seppellire così rapidamente il movimento sociale alla francese la forma dello sciopero anche in un periodo di inflazione dei prezzi e quindi penso che le categorie di, di fordismo post fordismo non sono davvero sufficienti a determinare la composizione politica o il repertorio delle azioni come, come lo pensano um, scrittori americani come joshua clover ad esempio e Quindi dobbiamo anche prendere in considerazione le forme politiche e la, e la, e la storia di, di, di, di queste forme politiche per andare oltre una prospettiva magari troppo economica per capire eh, questi, questi mutamenti nei movimenti eh, di, di, cui, di cui parliamo. Grazie. Grazie FX. Eh, adesso ci, ci senti Emilio? Io eh, no, sì benissimo, sì. Dai, perfetto. Allora, no, Emilio, no, no, no, no. Eh, abbiamo iniziato a introdurre il libro eh, di Atanasio e eh, abbiamo avuto questo intervento eh, di FX che ci ha aggiornato sulla eh, lotta contro la riforma delle pensioni in questo momento. A te Emilio chiederei, ehm, se voglia, eh, di eh, fare un commento al libro di Atanasio anche partendo da un tuo recente articolo su tutt'altro argomento, cioè sulla, eh, sul G8 di Genova, in cui però fai una considerazione interessante, cioè leggi il G8 di Genova come bene o male la definitiva... Eh, della fine del compromesso socialdemocratico, ma anche diciamo, in un processo di eh, individuazione delle classi eh, proletarie eh, sempre più eh, simile a quella dei, dei subalterni. No? Quindi ti chiederei un po' se vuoi partire da, da questa riflessione anche per eh, per eh, parlare del libro di Atanasio, che mi sembra risuonino, ecco. Sì, scusate, volentieri, innanzitutto scusatemi, eh, non ce l'ho fatta venire, cioè, nelle volte al mattino ho dei problemi abbastanza grossi, poi durante la giornata mi passano, però avrei dovuto partire a mezzogiorno e ero veramente, non ce la facevo, insomma, scusate, se vi saluto tutti, volevo riuscire a venire anche per tanti motivi, tra l'altro anche quello di dare un minimo di contributo a questa battaglia che state portando avanti per la conservazione dell'ASCA, per il mantenimento di questo spazio che tanto è rappresentato e tanto rappresenta all'interno il movimento antagonista italiano e vabbè niente è andata così e va bene eh, allora intanto rispetto al libro di, di Atanasio voglio dire che probabilmente questo è il più bello se non il solo lavoro di inchiesta reale che è stata fatta eh, sul, eh, sulla sulla balie no nel senso che eh, Beh, possono anche esserne scappati alcuni, ma voglio dire, io la seguo abbastanza eh, questa, queste cose qua. E credo che sulla maniera sono stati versati eh, eh, miliardi di parole, ma eh, credo che eh, solo il libro di Atanasio in qualche modo ci restituisce eh, una fotografia del, di questi mondi. Che eh, ancora prima che essere una lettura come dire, politica di questa realtà, è soprattutto una, una lettura, passatemi il termine, storico-sociale, no? nel senso che come dire, eh, il grosso merito, uno dei grossi meriti di, di, di Rosso Maglio è quello, come dire, di. Eh, descrivere Dall'interno ciò che succede in queste eh, realtà, senza, come dire, partire da una pregiudiziale ideologica o di cattiva ideologia, no? nel senso che eh, questo lavoro descrive eh, il mondo della Baglieue e lo descrive esattamente come per ciò che, mh, per ciò che è, cioè come una storia eh, del nostro futuro. E qua, come dire, entriamo un po' dentro, dentro alcune cose, no? cioè, eh, noi nei confronti di quello che è successo nel movimento dei banlieusari, dei riots, degli, eccetera, eccetera, noi abbiamo sentito eh, tutta una serie di, eh, di versioni, quelli che parlavano sostanzialmente di... Eh, del movimento di Bangesar come movimento di emarginati, come sostanzialmente sotto il proletariato, come un movimento escluso dal ciclo produttivo estraneo al ciclo produttivo, eccetera, eccetera. E, come dire, paradossalmente, tanto i neoriformisti di oggi quanto, eh, come dire, i comunisti con 3K eh, hanno bellamente ignorato eh, tutto questo, no? liquidandolo in qualche modo, come qualcosa che è estraneo no, al ciclo dell'accumulazione capitalistica. Eh, il grosso merito di Atanasio è di aver mostrato come eh, le masse subalterne della, della Bangor siano una storia del nostro futuro perché rappresentano in tendenza, e oggi possiamo dire che lo sono già forse addirittura in maggioranza, quelle quote di subalterni. Che il modo di produzione il moderno, il modo attuale di sviluppo, il modo di produzione capitalistico in qualche modo ha eh, sedimentato. Quindi non siamo di fronte ai residui di qualcosa, non siamo di fronte a, mh, per usare un termine, un po' obsoleto, ma che ogni tanto continua a uscire fuori eh, a, a, al sottoproletariato. Non siamo di fronte, come dire, ai resti di classi sociali disgregate dei processi di globalizzazione, ma siamo di fronte all'avanguardia di questi processi, eh, dei processi di globalizzazione. No, non siamo di fronte, come dire, a chi ormai è stato archiviato in qualche faldone della storia, ma siamo di fronte a chi la storia in qualche modo eh, la farà, la fa e la farà. Qua, qua entra in ballo un secondo aspetto che secondo me è fondamentale nel lavoro di Atanasio, no? Cioè, Atanasio, per certi versi, potrebbe sembrare come dire, quasi un tradizionalista, no? nel senso che eh, ripete più volte, usa più volte anche il termine classe operaia, cioè quasi, come se in qualche modo appartenesse a, a quei mondi, come dire, delle varie sette eh, comuniste, di, di varie origine, non poca importanza se di origine ML, trotskista, eh, stalinista eccetera eccetera ma che in qualche modo guardano la classe operaia come una sorta di icona eh, alla quale in qualche modo è sempre bene aggrapparsi Atanasio, nonostante giustamente parli di proletariato, classe operaia di produzione eccetera eccetera non lo fa all'interno di questa logica ma riprende secondo me eh, uno dei tratti migliori non proprio della storia passatemi il termine dell'operaismo, ossia parte dalla soggettività di classe, ciò che diventa centrale è la soggettività e quindi la com della composizione di classe di, questa, di, di questi, settori, di questi so settori sociali, lì come dire sta la, tutta la ricchezza a mio avviso del libro eh, dell'inchiesta fatta da Atanasio, perché proprio perché si cala innanzitutto no? ha fatto una cosa che nessuno ha fatto, no? Cioè nel senso che quando si, come dire, eh, si vuole parlare di, di qualche cosa eh, con molta modestia la prima cosa da fare è stare dentro questa realtà e starci in qualche modo, eh, sì, anche in maniera ambivalente, perché lui comunque è anche un ricercatore, lui è anche, però starci principalmente eh, stando dentro, vivendo, eh, immedesimandosi. Mh, condividendo no, le, eh, le, le condizioni, le realtà di, eh, di, di, di questi mondi. Solo, solo così diventa possibile eh, parlare realmente di ciò che accade, cioè, solo così si può avere un'interazione no, con i soggetti con i quali si parla, perché a quel punto la distanza tra il ricercatore e l'oggetto della ricerca in qualche modo tende a eh, ad annullarsi io ho una parentesi ma per parlare di me io credo che eh, io qualcosa di simile sono riuscito a farlo eh, in un libro che è quello di andare ai resti no? dove come dire, questa complementarità tra eh, oggetto e soggetto no? tra chi scrive e chi racconta queste cose qui mh, in qualche modo è riuscita a venire fuori direi abbastanza bene proprio perché non c'era la presunzione di calarsi in un mondo e spiegare a questo mondo che cosa fosse, ma semmai raccogli stare dentro questo mondo, starci mh, in tutti i in modi, e le maniere possibili e quindi da lì poterlo, poterlo raccontare. Io credo che su un piano molto più grosso, perché non mi dire, eh, Antanasio ha Toccati i tasti di un aspetto centrale no, del, del mondo contemporaneo che è quello della nuova composizione di classe e una nuova composizione di classe che con tutte le tare del caso nel senso che ha parlato di parigi però non è perimetrabile unicamente lì con tutte le differenze che ci possono essere comunque questa condizione è in qualche modo eh, almeno in maniera ideal tipica estendibile eh, a gran parte delle metropoli imperialiste e occidentali mm, quindi questi come dire eh, questi aspetti del libro di, di, eh, di Adagio sono mh, direi preziosi anche e soprattutto come indica, per due motivi uno perché tanto ci raccontano eh, ci danno una versione come dire per niente scontata, anzi decisamente controcorrente di ciò, che è stato, di ciò che è la maglie, di ciò che si muove al suo interno, eccetera, eccetera. Due, però ci dà anche degli strumenti, delle indicazioni su come operare, ripeto, con tutte le tale del caso, però anche dentro i movimenti no, che, e le realtà sociali che abbiamo, in, abbiamo nelle nostre periferie, nelle nostre città, eccetera, eccetera. Eh, noi, no, cioè, dire, noi notiamo in qualche modo che questa scollatura che eh, Atanasio nota no, eh, in Francia tra come dire, i, i, i vari movimenti più o meno antagonisti e le realtà di classe eh, che nelle rivolte di, di me, si è dimostrato essere una distanza veramente abissale perché la capacità di dialogo di condivisione di rapporto con tutto ciò che stava in eh, malleu è stato praticamente nulla questo come dirlo posso testimoniare in prima persona perché io nel 2005 e nel 2006 sono stato proprio a ridosso di queste rivolte mi sono precipitato a parigi per cercare di capire di vedere cosa stava succedendo e mi sono e siccome i rapporti immediati che avevo con realtà di movimento eh, che stavano dentro però la piccola Parigi mi sono accorto che l'unico modo che mh, avevo per poter entrare in banlieue era appoggiarmi a quelli che all'epoca erano comunque le, le aree legate al, al MIB eh, che erano le uniche con le quali si poteva entrare in banlieue perché tutti gli altri se ne stavano tranquillamente arroccati nella piccola Parigi, a pontificare più o meno su quello che stava succedendo nella grande Parigi. Ecco, mh, credo che questo in qualche modo oggi lo stiamo vivendo, non sempre, però in molte situazioni anche eh, nel nostro paese, eh, la difficoltà o l'incapacità di relazionarsi con eh, questo soggetto, che non è un soggetto facile, cioè vuol dire mh, la soggettività... Cla delle classi subalterne eh, non può essere confezionato in maniera libresca cioè è, una, è, una, è, una, è una realtà una soggettività eh, contraddittoria una soggettività che si manifesta sicuramente mai, com mai come vorremmo ma questo non è, non è da oggi voglio dire mm, se noi pensiamo alla storia dell'insubordinazione operaria proletaria dell'Italia che come dirà è stato forse il momento più alto di conflittualità operai del, del secolo scorso in un paese a capitalismo avanzato, non è che abbiamo tutta questa linearità, non è che abbiamo, come dire, eh, gli operai che marciano eh, dentro i cortei con eh, tutto il marxismo in testa, abbiamo tutta una serie di condizioni che dentro la lotta, no? che dentro la lotta però si modificano, producono delle cose eh, producono organizzazione sostanzialmente no? perché io credo che sia sempre valido quello che era un po' l'incipito di lotta continua che è la lotta che crea l'organizzazione e non viceversa ed è la lotta dentro la classe e della classe che produce determinati livelli di antagonismo eh, eccetera eccetera eh, torno un attimo poi mi fermo al libro eh, al libro di, eh, di Atanasio. Eh, se, se, secondo me Atanasio ha avuto il grosso metodo anche di mettere in evidenza come dentro il movimento dei Magliusard eh, ci fossero tutta una serie di argomentazioni, ad esempio l'Islam, ad esempio queste cose qua, eh, che eh, rimanevano del tutto estrane no, eh, a ciò che stava fuori dal movimento dei Magliusard ma eh, a sua volta mette, ha messo in evidenza come dentro questo movimento ci, ci fosse una grossa politicità una grossa politicità che ecco, torniamo un attimo perché ci viene forse più facile fare dei confronti, paragoni con, eh, con la nostra storia eh, pensiamo a ciò che succede in Italia grazie all'inchiesta operaia negli anni 60 in relazione no, alle modalità delle lotte operai modalità di lotte operai che rompono ehm, con riformismo ma non perché assumono come dire, una teoria rivoluzionaria ma perché assumono una pratica rivoluzionaria a partire dal fatto che mettono in discussione tutta una serie di cose e permettono alla teoria politica, come dire, di, eh, di ipotizzare momenti di rottura, momenti di organizzazione, passaggi storico-politici in virtù di una, di una prassi. Ecco, a me sembra che dal libro di Atanasio mh, molte di queste indicazioni eh, sia, possibile, sia possibile trarle. Ecco, boh, non so se ho risposto. Grazie Emilio, sì. Eh, ti ringrazio. E adesso, insomma, magari apriremo un po' alle domande, se ce ne sono, se per te va bene. C'è qualcuno che. Allora, una domanda che è per tutte e due, Sì, no, solo per FX e Atanasio, però se anche Emilio vuole rispondere per me va benissimo. Sul, visto che mi sembra un, un libro, io non ho ancora avuto la fortuna di leggerlo, però guardando un po' le, le, le recensioni e la tua presentazione, mi sembra eh, molto focalizzato anche sul, sullo stile di militanza, su quello che eh, diciamo, può essere rappresentato da un metodo eh, che eh, ha le sue specifiche caratteristiche nel, calate nel contesto, no? quindi eh, la capacità di, di fotografare anche un, un modo di, di, di vivere contro eh, e come questa, cioè, quali sono le... Eh, Particolarità eh, secondo te eh, che si danno, si, si danno storicamente in quel contesto che eh, secondo te permettono nella banlieue eh, di differenziare una militanza eh, rispetto ad altri, ad altri contesti e eh, che diciamo tratti di, di autonomia ha eh, rispetto... Eh, al, contesto, al contesto in cui è calato e poi l'altra invece per, per FX eh, quali, che è un po' un, una, una cosa che eh, negli anni dal, dal, dall'Asca ma in generale dal, dall'Italia stiamo cercando di, faticosamente di capire eh, in, quali sono i tratti eh, della militanza gilet jaune cioè quali sono le, le caratteristiche, le discontinuità eh, rispetto a, a, a quelle che un, sono un po' le storie di militanza dei militanti antagonisti francesi, le differenze con quelle sindacali e poi soprattutto se anche a livello personale, numerico, eh, esistono delle militanze eh, gilet jaunes, quindi di persone che eh, insomma, dal 18 ad adesso hanno sedimentato una storia di militanza anche magari arrivando da altri contesti però che principalmente si sono stratificate lì dentro ecco. so, vogliamo raccoglierne qualcun'altra se ce ne sono o volete rispondere subito? Eh, ci sono altre domande? oppure iniziamo... sì, vieni pure Sento, no? quindi se riesci a prendere. E prima avevi fatto riferimento al fatto che ehm, il fatto che ci fosse una certa composizione etnica nelle bagno francesi faceva sì che il discorso eh, postcoloniale ehm, avesse avuto una ricezione diversa tra Italia e Francia, se potevi diciamo, illustrare un po' meglio la questione, ecco. Allora, rispetto alla prima questione, come dire, eh, io, ho con... sente, sì. io ho elaborato un concetto che, che in parte ho ripreso da quelle che erano le inchieste operaie che erano state fatte in Francia negli anni Ottanta, che era quella dell'idea della, della solidarietà circolare, ossia dentro le banlieue io ho notato che i legami di solidarietà si costruivano attraverso questi racconti che girano. Io sono stato i primi otto mesi nella banlieue di Clichy e lì praticamente stavo a contatto con, con i ragazzini, con un ruolo appunto di ricercatore più o meno nascosto. Eh, io giustificavo il mio vivere in quella banlieue col fatto che ero a Parigi, facevo un lavoro che non mi permetteva di vivere in posti dove gli affitti fossero più alti. Ecco... Eh, Giusto per essere chiari, i discorsi e i racconti che facevano questi ragazzini di 16, 17, 18, anche 20 anni eh, attenevano tutte a questioni profondamente di classe legate ad un proletariato che viveva in quella condizione là. Cioè io, come dire, eh, la, la possibilità di entrare in queste periferie è stata legata molto anche al fatto di rivendicare la mia provenienza dalle periferie dalla periferia di Cosenza, quello è stato un momento che ha creato una sintonia perché io rivedevo gli stessi discorsi che risentivo un po' lo stesso ambiente che, che percepivo da giovane quando vivevo nella periferia di Cosenza cioè il discorso del, del giovane Banlio Esard era il discorso di chi parlava... Eh, di un fratello in carcere per un piccolo furto, di, di un padre che era finito in cassa integrazione, di un cugino che si era suicidato a causa della perdita del lavoro, aveva sicuramente un amico che si era preso un, un sacco di botte dalla polizia, questo era l'ambiente che, che respiravano i ragazzini là e quindi si creava una forma di solidarietà legata a, a questo discorso qua. E questa condizione creava anche quella frattura con, con la città e con i movimenti di città perché, come dire, loro non si riconoscevano in uno stile, differente, in uno stile di vita differente da quello della banlieue perché loro rivendicavano espressamente una provenienza di classe. E poi il discorso, per riallacciarmi all'altra domanda, il discorso etnico non è che loro lo declinavano in maniera differente rispetto all'Italia, è che... Eh, nella, nella mia militanza ma anche poi nelle interviste, nell'osservazione partecipante, eh, loro avevano questa tendenza a erodere importanza al fattore etnico perché secondo me riportava anche a tutto un discorso paternalistico che c'era da parte mh, di tutto quello che ruotava intorno alla banlieue, quindi i movimenti, i movimenti cittadini, i, i movimenti, come dire, riformisti, nel senso che la questione etnica era sempre stata utilizzata dal potere come una delle, delle chiavi per depotenziare i momenti di militanza e le possibili rivolte della Bandiera. Era, era evidentissimo, era una storia che parlava di questo, dalle marce degli anni 80 fino ai movimenti delle occupazioni degli anni 70, delle occupazioni delle fabbriche, della, mh, i movimenti per la dignità dei lavoratori di origine immigrata. Era tutta una storia che parlava diciamo, eh, di un paternalismo declinato in chiave etnica, quindi loro rifiutavano eh, questo, però avevano anche molto chiaro il discorso che la questione razziale era una delle classiche controtendenze messe in campo dal sistema per, come dire, per, per anacquare tutto il discorso di classe, loro avevano chiarissimo questo perché poi soprattutto nelle organizzazioni più militanti era il discorso fanoniano, tutta l'idea di Fanon che veniva in primo piano, cioè che per loro il discorso della razza era, era importante, era anche un discorso strutturale, se vogliamo, tra virgolette, ma un discorso della razza anche quando era struttura non era scindibile dalla struttura principale che era de, quella della classe. Allora quando io prima facevo riferimento a questa distinzione rispetto in Italia, all'Italia, io facevo una distinzione più che altro rispetto agli ambienti militanti italiani che invece in quel momento là, almeno io adesso... Sfortunatamente non vivo qua da un po', quindi seguo il dibattito molto da lontano, ma mh, diciamo tutto il discorso postcoloniale aveva dietro, secondo me, mh, eh, come dire, delle, delle grosse lacune delle interpretazioni che non stavano molto in piedi. Quindi, per riallacciarmi anche il discorso di Emilio, io ho, messo, ho rivendicato questa idea di proletariato e di, di classe operaia, più che proletariato, perché... Sicuramente là mi trovo di fronte a uno sterminato proletariato, ma questa idea di, diciamo, di classe sociale specifica, eh, questa idea che, che poi veniva anche dalle organizzazioni, che era l'idea che la classe operaia fosse la classe popolare dell'oggi, eh, almeno come soggettività se non come meccanismi produttivi, era una cosa che per me era importante mettere in primo piano anche per questo motivo qua. Eh, e Per concludere posso dire che, ehm, anche rifacendomi a quello che diceva Emilio, tutto il discorso diciamo, del, di, questa, di questa classe sociale delle banlieue che può essere un'avvisaglia un di quelli che saranno, eh, che saranno i conflitti del futuro e anche le, le contraddizioni del futuro, sicuramente mi trova d'accordo perché... Eh, come dire, ribadisco che lì l'idea che si stessero testando nuovi meccanismi del lavoro in un momento di crisi montante, che fossero anche un momento di test di nuovi modelli disciplinari per controllare una classe irrequieta, secondo me usciva fuori limpidamente. Questo bastava veramente entrare in contatto con, eh, con gli abitanti delle periferie, con la solidarietà che fuoriusciva. Questo era senza dubbio. Poi, Rispetto invece a tutto il discorso della frattura che c'era con i movimenti cittadini dentro Parigi, diciamo che la mia inchiesta è datata in quel momento per una serie di questioni, i rapporti erano, erano praticamente inesistenti, le cose sono un po' cambiate perché io poi nelle conclusioni del libro sono andato un po' a riattivare qualcuno dei vecchi contatti che ancora conservavo e conserverò, penso sempre in banlieue, e diciamo che c'era stato un certo riavvicinamento con, con eh, i movimenti cittadini, detto in maniera generale, però secondo me anche questo fatto qua, magari ce ne può parlare meglio il compagno di questo, anche questo fatto qua secondo me era un po' una conferma di quelle che erano le mie ipotesi, perché col passare degli anni quel cono d'ombra che avvolgeva le banlieue si è esteso parecchio, quindi ha coinvolto anche frange di... Eh, di classe media, piccola, ribasso, cittadina delle, mh, del centro parigino che è finito fondamentalmente nello stesso cono sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista delle tecniche di repressione perché è un po' cambiato rispetto a quest queste due questioni sono molto cambiate rispetto a quando io ho vissuto a Parigi il periodo mio parigino era delle banlieue, per meglio dire, era sicuramente invece contraddistinto da questa incapacità di intervento nelle periferie. Cioè, questo era chiaro, lo dicevano i militanti, poi è anche vero che c'era anche un'interpretazione diversa da parte dei movimenti parigini su tutto questo discorso qua, però l'idea che, che io giravo quelle poche volte che giravo per Parigi, e c'erano manifesti di cortei che invitavano la rivolta ecco, questi, questi manifesti riprendevano, riprendevano immagini di, della Val Susa riprendevano immagini della Grecia riprendevano immagini della Turchia quando questi avevano le rivolte a quattro fermate d'autobus da casa eh. perché poi la banlieue non è a 60 km ecco, dal centro ecco, questo. So scusa Scusa, volevo dire, se posso, una due cose. Posso? Sì, sì, Emilio, vai pure. No, ma una, una cosa che mi sembra, ecco, io non ho poi non ero collegato prima, comunque non so se Atanasio ne ha parlato prima, Però eh, se leggiamo il libro di Atanasio, ecco, mi sembra centrale, ed è anche una delle cose che in qualche modo... Ci dovrebbe far riflettere: no? è che ciò che caratterizza la bandiera è il rapporto di violenza, no? che cioè la relazione di violenza permanente che c'è eh, al suo interno. E questo non è un aspetto, eh, un aspetto secondario, no? cioè nel senso che eh, possiamo dire, no? senza en enfasi di troppo, che la eh, la polizia, le istituzioni in Balleux agiscono un po' come truppe d'occupazione agiscono, agiscono in una logica eh, prettamente eh, coloniale o neocoloniale che dir si voglia no? nel senso che mh, tu, tutto il racconto che fa Atanasio o gran parte del racconto che fa Atanasio le interviste che, eh, che fa quindi le voci degli attori sociali eh, presenti nel suo libro hanno sullo sfondo questa relazione di violenza eh, che però è quella che dà la cifra un po' del, del modello entro cui eh, sono perimetrate quote non proprio irrilevanti di masse subalterne eh, di, eh, a Parigi e in seconda battuta eh, anche la sostanziale questo mi sembra anche, anche essere l'altro aspetto che il libro di Antanasi ha messo ben in evidenza no? cioè la sostanziale invisibilità in cui, a cui sono legate queste masse, eh, come dire, ora, prendendo a modello un po' quello che aveva detto, un, un testo classico ormai, come cui Homo sacer di Agambe, eh, nelle nostre società sembra in qualche modo riprodursi la frattura tra chi ha linguaggio e chi ha voce, eh, e i banliosani hanno voce, non hanno linguaggio, insomma sostanzialmente, perché Dire, la loro azione è costantemente deprivata del linguaggio, cioè della politica. D'altra parte, avendamente, sempre un classico, ormai, ehm, cioè Sarkozy, in quanto si rivolge a usare parla della racaia, cioè la canaglia, quindi qualcosa che è posto oggettivamente fuori no, dal, rapporto, dal rapporto politico. Poi, volevo dire una cosa ho avuto modo rispetto al movimento dei Mgè ehm, io ho avuto modo di intervistare ehm, due ultimamente a Marsiglia due appartenenti eh, a questo movimento che lo hanno vissuto quasi interamente e poi oggi sono approdati in, una, eh, in un collettivo che si è formato da un po' di tempo a Marsiglia che è un collettivo di eh, disoccupati e precari oltre che legata ad alcune realtà di collettivi operai che però all'esterno di Marsiglia, cioè nelle città satelliti di, di Marsiglia, e una delle cose che loro mi raccontavano, la faccio molto breve, era che uno degli aspetti a loro avviso importanti di questo movimento era stato proprio il fatto che eh, avevano eh, ricostituito legami di comunità e solidarietà eh, con, che sembravano completamente, eh, completamente persi, questo è uno, questo, questo loro lo evidenziavano come uno degli aspetti eh, maggiormente positivi di questa esperienza, come limite di questa esperienza ponevano il fatto di, suo, di non essere stati in grado di coinvolgere, o no? eh, comunque di non, è, non aver bloccato veramente la Francia dentro la produzione per cui le manifestazioni si tenevano e anche in maniera Piuttosto risoluta il sabato, ma eh, non riuscivano a incidere e a coinvolgere, come dire, in qualche modo non sono, non, non sono stati in grado di bloccare la Francia con uno sciopero generale. E su questo, eh, in qualche modo, loro riflettevano sul carattere, eh, e lo dico non per eh, allinearmi alle varie critiche eh, fatte a questo movimento, da tutta una serie, però il carattere. Eh, eccessivamente interclassista che questo movimento ha mostrato faceva sì che lo rendeva abbastanza mh, sterile rispetto alla possibilità di incidere dentro i meccanismi di produzione, di produzione e di, di blocco della, eh, della produzione che avrebbero sicuramente inciso in maniera molto più eh, significativa. Ecco tutto qua. Grazie Emilio, uh, FX se vuoi rispondere alla domanda e anche magari inter interagire con gli spunti di Atanasio ed Emilio. Sì, sì, sì, allora um, è, è una domanda pi piuttosto difficile perché um, è, dato la, la, il, carattere, il carattere interclassista all'inizio dei gilettoni, ci, ci, sono, ci sono stati molti molti, molti stili diversi di, di, di militanza in questo movimento ma um, uno dei più interessanti mi, mi sembra essere um, quello um, appunto dei, dei, dei gilets jaunes nella, nella, nella banlieue di Parigi Um, su questo um, credo che uh, Infoauta aveva pubblicato un, un testo che um, uh, il mio collettivo dall'epoca aveva pubblicato che si chiama um, uh, in italiano un movimento che inconsciamente... Um, attendevamo da tanto tempo che era un'intervista con um, uh, um, gilet jaune dell'assemblea di, di Rangis di, di, di cui, di cui um, parlavo um, prima e um, è interessante perché um, ci, sono, ci sono compagni um, sindacalista che erano in, in, questa, in questa assemblea ed anche um, persone che Uh, non, a, non avevano um, uh, uh, preso, preso parte nei precedenti movimenti e quindi vengo proprio alla, alla questione del stile di militanza e penso che la, la, la novità maggiore nel movimento dei gilets jaunes um, è um, l'attenzione particolare data um, al, al politico quindi um, è, è i, i gilets jaunes hanno capito che uh, la, la, la questione politica si pone in modo, um, i, nel, nel modo che um, si, um, la, la vittoria dei movimenti sociali dipende centralmente delle istituzioni dell istituzio, dell politiche che abbiamo adesso in Francia e oggi lo vediamo bene. Um, perché um, um, se abbiamo un movimento di massa uh, e anche um, un, una parte um, grandissima uh, del paese che è opposta a questa riforma, uh, lo, lo gover uh, il governo possa anche um, um, uh, decidere di, di fare uh, questa, questa, questa riforma e quindi i giletti gialli hanno visto eh, um, che um, questa um, che la, la, quest, la questione del, del politico uh, è un um, è, è, è un um, uh, come dire una, una premessa una premessa per, um, per uh, guadagnare vittore um, dopo e quindi um, hanno, hanno posto in due maniera piuttosto on, non, non antagonistica, ma, contraddittor ma contraddittoria. Da un lato abbiamo visto queste assemblee con um, un'attenzione un particolare discussio a discussione che possiamo dire che erano un, un po' utopiche um, di, di invenzione. Di, di, di, di, di nuove istituzioni di, di, di, di discorso un po' astratto eh, su, su, su questa questione e dall'altro lato un'attenzione um, un particolare al, um, al conflitto nelle, nelle strade um, uh, e um, erano una, una maniera di, di, di porsi come un, uh, un, un contropotere per questo, per questo movimento e, um, e, Penso che sì, sì l'attenzione al politico e, e, e, al, um, al, um, all, e anche il, il blocco nel, nel movimento dei, dei Gilets jaunes era considerato non particolarmente uh, come una, um, mani, un, um, nella stessa maniera, che, nel, nel stesso modo che, che il, il sciopero, perché uh, il... Um, la, la, la fine non era di, di, di, in particolare di, di bloccare l'economia, era piuttosto un, um, un, un, un antagonismo a livello politico e, e questa è, è legata anche all'esperienza per molti, molti gilets jaunes e alla scoperta della, della violenza della polizia, france, della, della polizia francese. Ehm, um, uh, per um, la seconda parte della, della domanda, se um, um, ci sono uh, um, forme um, diciamo um, uh, uh, fissi di, di, di militanza dopo i, i Gilets Jaunes, penso che uh, i, i, i Gilets Jaunes. Um, dato uh, il um, l'antagonismo che esiste i, i, uh, a, a, um, nel movimento non hanno riuscito uh, a um, costruire um, proprio un, um, un, una una uh, una, sì, una una uh, una continuità politica. Ma um, vediamo da, da, da, da, da, dal, dal 18 che ci sono um, militanti, molti noti ne, nel movimento dei Gilets Jaunes, che intervengono ancora adesso per difendere le um, rivendicazioni dei Gilets Jaunes. Penso in particolare ad um, uh, Jérôme Rodriguez che un, un compagno che ha, che ha perso, perso l'occhio eh, durante un, la, la polizia ha, ha distrutto il suo, il suo occhio e um, quindi um, questo que, ad esempio uh, questi compagni uh, ancora oggi um, mettono la questione politica al centro del dibattito uh, nel movimento sociale e um, quindi penso che uh, questa, quello che, quello che lega magari, uh, um, che, che, che fa un, un legame tra um, il, um, la militanza di cui parliamo, che della, della banlieue e quella dei, dei, dei gilet jaunes era uh, centralmente l'esperienza della... della come, come, Uh, eh, come Emilio ha, ha detto l'esperienza le, della violenza um, de, della polizia e quindi um, em, produce, produce un, un, una soggettività uh, particolare e, um, e quindi uh, antagonista e a, ai, è opposta ai modi di, di uh, di, di regolamento uh, uh, abituale del, del conflitto sociale Grazie FX um, adesso sono le sei, quindi uh, andiamo verso la chiusura del dibattito, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, Tanasio? Allora ti ringraziamo, ringraziamo Emilio, ringraziamo FX, e dieci minuti di pausa e poi incomincia il dibattito contro l'agroindustria con Maura Benegiamo, Gabriele Proglio, eh, Campi Aperti e Mondeggi Bene Comune. Quindi a dopo. Ciao ragazzi, ciao, grazie, grazie.